Apocalisse capitolo 14, questo è il capitolo che ci presenta il messaggio dei tre angeli, ma vogliamo soffermarci sul messaggio del primo angelo, Apocalisse 14, dal versetto 6 al versetto 7. Questo è il nostro punto di partenza per lo studio di questo pomeriggio. A proposito, ho detto bene studio e non sermone, perché questo sarà uno studio biblico in modo tale che possa esserci d'aiuto e che possa essere d'aiuto in modo particolare anche per quelle persone che ancora non conoscono queste importanti verità. Questo spero tanto possa essere un momento di formazione per ognuno di noi e possa essere una grande benedizione. Attrezziamoci con le nostre Bibbie, attrezziamoci con quel che ci serve per annotarci i passaggi, i versetti. Sono sicuro che il Signore ci benedirà abbondantemente in questa occasione. Apocalisse capitolo 14. Dal versetto 6 ci viene presentato il messaggio del primo angelo, un messaggio di grande e solenne importanza per gli ultimi tempi che noi oggi stiamo vivendo in vista del ritorno di Gesù. E il versetto 6 inizia dicendo, poi vidi un altro angelo, un messaggero, che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo Eterno, per annunziarlo ad ogni abitante della terra.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 di questo Evangelo Eterno, che è quella di adorare colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Questo comandamento è un comandamento importantissimo per noi, perché ci fa capire quelle che sono le richieste nei confronti di Dio. E abbiamo visto che i primi quattro comandamenti, dei dieci comandamenti, i primi quattro ci mostrano le richieste fondamentali, principali, per una vera e propria adorazione di Dio, per adorare Dio in spirito e verità. Il primo comandamento abbiamo studiato fino a questo momento, che ci rivela chi è il vero Dio che dobbiamo adorare. Il secondo comandamento ci fa capire come dobbiamo offrire culto a Dio e come non offrire un culto a Dio. Il terzo comandamento ci mostra quella che deve essere la nostra attitudine, nei confronti dell'adorazione di Dio quotidiana e in modo particolare, nell'occasione di oggi, andremo ad analizzare, a studiare il quarto comandamento che ci mostra quando adorare Dio in modo particolare, speciale, secondo le richieste del Signore. Vorrei quindi invitarvi in Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20, Qui troviamo la legge dei dieci comandamenti, quella legge immutabile dei dieci comandamenti e dal versetto 8 inizieremo a leggere quello che è il quarto comandamento. Ovviamente per tutti coloro che si fossero persi uh, gli altri primi tre comandamenti ricordatevi che in questo periodo, in queste settimane saranno tutti quanti pubblicati sul canale YouTube per chi volesse approfondirli nuovamente, e riascoltarli. Esodo capitolo 20, dal versetto 8, il quarto, capi il quarto comandamento ci dice Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato. Sacro all'eterno, il tuo Dio...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 Il giorno di sabato e l'ha santificato. È molto interessante che questo comandamento ci faccia capire e ce lo ripete più e più volte che noi non dobbiamo ricordarci di un sabato qualsiasi. Non dobbiamo ricordarci di un giorno qualsiasi che sia per noi come un sabato. Ma qui la parola di Dio ci dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ricordati del giorno di sabato. La parola sabato significa riposo, il riposo del padre. E andremo a vedere tutto questo nei minimi particolari. È chiaro però, prima di continuare e per sfatare ogni, uh, come possiamo chiamarlo, falsa concezione, Uh, che potrebbero avere magari altre denominazioni riguardo a questo tema, quando in modo particolare uh, sentono parlare del quarto comandamento, molto spesso le persone pensano che chi vuole rispettare il sabato, adori Dio soltanto durante il sabato, e durante il resto della settimana non si adori più Dio. Non è così, non è affatto così, perché... Come è vero che noi dobbiamo adorare Dio tutti i giorni della nostra settimana, dobbiamo onorare Dio tutti i giorni della settimana, dobbiamo rispettare Dio ogni giorno della settimana, però la parola di Dio è chiara e specifica e ci dice anche che il settimo giorno in modo particolare è un giorno che Dio ha messo da parte. Che Dio ha consacrato e ha benedetto, lo andremo a vedere anche per il nostro bene, ma soprattutto per poter onorare Dio al massimo delle nostre facoltà, affinché io e te possiamo trovare i maggiori benefici spirituali, lasciando da parte ogni preoccupazione terrena e mondana per consacrarci e dedicarci completamente a Dio. Per elevarci e per avvicinarci quanto più al Signore. Questo è l'obiettivo principale ed ecco perché il Signore di tutta la settimana ci dice lavorerai sei giorni, ma il settimo giorno, ricordati del sabato, per santificarlo. Ora il versetto 8 ci dice proprio, ricordati, e il comandamento inizia proprio con questa parola, ricordati, ricordati, come se questo comandamento del sabato in modo particolare non avesse a che fare soltanto con il momento nel quale diede la legge sotto forma di due tavole di pietra. Quasi per farci capire, per farci comprendere che in modo particolare questo comandamento, così come il resto della legge, non aveva un inizio soltanto sul monte Sinai quando Dio diede questa legge al suo popolo, a Mosè e poi al suo popolo. Ma è come farci capire, comprendere che questo sabato in realtà era qualcosa di molto più antico, qualcosa che era già esistito prima di Esodo capitolo 20. Come vi dicevo, la parola sabato o shabbat significa riposo del padre, E la prima volta quando nelle scritture noi vediamo quello che è il riposo del padre, è nel momento conclusivo della creazione. Genesi capitolo 2. Genesi capitolo 2, leggeremo assieme dal versetto 1 al versetto 3. Genesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 3. Qui la parola di Dio ci dice. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto, e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Perché? Perché in esso Dio, il Padre, si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Per questo motivo possiamo identificare questo settimo giorno nel quale Dio si è riposato come il settimo giorno, lo Shabbat, il sabato del quarto comandamento. Il sabato del quarto comandamento fin dalla creazione. Ora, quando noi ritorniamo nella sezione, nel libro di Esodo, vediamo che dopo del tempo il popolo di Dio, che era stato fatto schiavo in Egitto, proprio a causa della schiavitù d'Egitto, gli fu impedito di poter continuare ad osservare questo santo sabato come giorno di riposo glielo fu impedito, gli fu quasi tolto dalla mente come se fosse stato dimenticato questo co comandamento del sabato come giorno di riposo. Per questo motivo in Esodo capitolo 20 al versetto 8 Dio dice ricordati. Dio ha ricordato le antiche origini di questo comandamento. Ma voglio che sappiate una cosa, non soltanto l'ha ricordato in Esodo capitolo 20, e lo ha scritto su due tavole di pietra in modo tale che potesse rimanere impresso davanti agli occhi e davanti alla vista alla memoria dei figli di israele ma già prima dell'evento del monte sinai già prima dio stava ricordando al suo popolo di questo santo sabato di questo giorno di riposo specifico non un sabato ma il sabato il settimo giorno che settimanalmente cade come settimo giorno il sabato e vorrei che andassimo a vedere una cosa importante qual è il momento il giorno e il mese nel quale dio si incontrò con mosè con il suo popolo sul monte sinai per dargli la legge in quale occasione in quale giorno e in quale mese Dio diede o si preparò a dare la legge dei dieci comandamenti su due tavole di pietra. Scopriamola assieme perché questo ci sarà molto d'aiuto nello studio che stiamo facendo. Esodo capitolo 19. Esodo capitolo 19. Se noi andiamo in Esodo capitolo 19, vedremo che il titoletto che troviamo è un titoletto riassuntivo per farci capire in quale contesto ci troviamo. In Esodo capitolo 19 il titolo letto, nella mia versione, la nuova di Odati, dice Arrivo al monte Sinai. E probabilmente anche da voi ci sarà scritto qualche cosa di simile. Nel capitolo 19 il popolo di Israele, uscendo dall'Egitto, sta arrivando al monte Sinai. E che cosa accade nel capitolo 20? Che Dio dà sul monte Sinai i dieci comandamenti. Ricorda al popolo quelli che sono i dieci comandamenti. Ora, andiamo a vedere quando questo accade. Esodo capitolo 19, leggeremo assieme il versetto 1. Nel terzo mese, annotiamoci terzo mese, dall'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nello stesso giorno essi giunsero, al deserto del Sinai. Quando? Nel terzo mese. Nel terzo mese, in altre versioni, ci viene detto nel terzo mese, il primo, il primo giorno. E vorrei proprio dare una conferma, prendendo un'altra versione che possa aiutarci. Esattamente. In un'altra versione che può essere ad esempio la riveduta, nuova riveduta, ci viene detto Esodo 19, versetto 1, nel primo giorno del terzo mese. Ora vorrei tanto che andassimo assieme in Esodo capitolo 16 e vorrei che andassimo a vedere che cosa accade due settimane prima di questo momento. In Esodo capitolo 16 ci viene presentata la vicenda che ha a che fare con la manna. Con la manna, quando Dio diede la manna per la prima volta al suo popolo israele nel deserto dopo l'uscita dal paese d'Egitto. Ora, ascoltate attentamente. Esodo capitolo 16 dal versetto 1. Poi essi partirono da Elim e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Qui ci troviamo nel quindicesimo giorno del secondo mese, ovvero due settimane prima di arrivare al Monte Sinai. Due settimane prima che venne ricordato ancora una volta il comandamento del sabato. Due settimane prima che Dio diede al suo popolo le due tavole della legge. Andiamo a vedere che cosa ci dice. Versetto 2. E tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè, contro Arone nel deserto. I figli di Israele dissero, oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne, mangiavamo pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. L'Eterno disse a Mosè, versetto 4, ecco, io farò piovere per voi del pane dal cielo e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la provvista del giorno perché io lo voglio mettere alla prova per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Interessante, due settimane prima che Dio diede sul monte Sinai la legge dei dieci comandamenti, due settimane prima, Dio dice, voglio vedere se il mio popolo cammina o no nella mia legge, secondo la mia legge. Mm. E a quale legge si riferiva? Scopriamola assieme, versetto 5. Ma il sesto giorno, quando prepareranno la provvista che devono portare a casa, essa sarà il doppio di quella che raccolgono giornalmente perché cosa sarebbe successo andiamo a vedere versetto 22 il versetto 22 ci dice così il sesto giorno raccolsero una doppia porzione di pane il sesto giorno che noi oggi possiamo identificare con il venerdì perché una doppia porzione di pane due omer per ciascuno e tutti i capi dell'assemblea vennero a riferirlo a Mosè egli allora disse questo loro. Questo è ciò che l'Eterno ha detto. Domani, era venerdì, il sesto giorno, domani, ovvero il settimo giorno, il sabato, domani è un giorno solenne di riposo. Un sabato consacrato all'Eterno. Fate cuocere oggi, venerdì, il sesto giorno di preparazione, fate cuocere oggi quel che dovete cuocere e fate bollire quel che dovete bollire, e tutto quel che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Versetto 27, ci dice, Or, nel settimo giorno avvenne che alcuno del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Uscirono per andare a raccogliere della manna, ma non ci fu manna il settimo giorno. Versetto 28, allora l'Eterno disse a Mosè, Fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato. Ricordatevi ancora una volta mm. che l'Eterno vi ha dato il sabato. Molto interessante questo perché, e lo ripeto ancora, voglio che sia chiaro e cristallino, ancora prima della legge, in Esodo capitolo 20, due settimane prima di quell'evento, Dio diceva ricordatevi della mia legge, ricordatevi dei miei comandamenti, ricordatevi, de ricordatevi del mio santo sabato. Quel sabato che c'era da quando? Dalla creazione. L'abbiamo visto, il riposo del padre che si riposò e fece riposare anche Adamo, Eva, e ogni generazione dopo di loro, fino all'uscita del popolo di Israele e al monte Sinai, da quel momento, dalla creazione, fino al monte Sinai, il santo sabato del Signore era un giorno di riposo, un giorno di adorazione dalla creazione al monte Sinai. Il giorno di riposo per tutti quanti era il santo sabato del Signore. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Ed è molto interessante che in questa santificazione del giorno di sabato dobbiamo anche ricordarci, così come vediamo qui in Esodo capitolo 16, due settimane prima del momento in cui venne detta, ricordate, data la legge di Dio nuovamente, che il giorno del venerdì, il sesto giorno, il giorno del venerdì, è un giorno di preparazione e che noi in alcun modo non dovremmo trasgredire il santo sabato del Signore facendo nel sabato quelle cose che dovremmo fare nel venerdì e negli altri giorni della settimana, come ad esempio cuocere e bollire. Oh carissimi, Fratelli e sorelle, Dio ci invita a mantenere santi e sacri i confini del santo sabato. Il sabato che va dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, da tramonto a tramonto. Questo è il vero sabato del Signore che ci invita ad osservare e a ricordarci nella nostra esperienza facendo del venerdì. Un giorno speciale di preparazione per il sabato, anche per quanto riguarda il cibo. E sapete, mi rendo conto che oggi qualcuno potrebbe dire Ma sì, cosa vuoi che sia? Tanto basta accendere un po' la fiamma, far bollire un po' l'acqua, 3-4 minuti, la pasta è pronta! Possiamo farlo benissimo nel giorno di sabato, qualcuno potrebbe dire. Ma sapete qual è il concetto? Non è una questione di minuti che è per qualche minuto, allora possiamo bollire, possiamo non bollire. Qui il comandamento è chiaro. Cuocete ciò che avete da cuocere, e bollite ciò che avete da bollire. Quando? Nel giorno della preparazione e non nel sabato. E vi spiego anche il perché, vi spiego il principio di questo. Sapete, molto spesso um, osservo mia moglie Claudia e mi rendo conto che durante la settimana Esistono tanti lavori, tante occupazioni che possono in un certo senso caricarla e farle avere un po' di um, non lo chiamerei stress, ma un po' di preoccupazione per quel che c'è da fare, per quel che non c'è da fare, e ogni volta c'è una sorta di programmazione. E ogni volta quando si tratta del cibo mi rendo conto che c'è un lavoro di preparazione dietro, anche da un punto di vista psicologico e organizzativo. E la cosa bellissima, quando arriviamo nel Santo Sabato del Signore e ogni lavoro è stato fatto precedentemente, il giorno del sabato diventa anche una delizia nell'ambito familiare, nell'ambito domestico, quando la moglie o la persona di per sé sa che non deve preoccuparsi di preparare il cibo. Perché? Perché quel cibo è già stato preparato precedentemente. E molto spesso quando ritorniamo a casa dal servizio divino, dal momento del culto, di adorazione, è bello vedere mia moglie tranquilla, col sorriso, dicendo, oh che bello, oggi è sabato, non devo preparare nulla, è già tutto quanto pronto. Basta solo che ci mettiamo a tavola e mangiamo, senza dover stare a preparare, a pensare, a mettere, a togliere, a scolare, a mettere. E questa diventa una grande liberazione perché il sabato effettivamente ci mostra tutte quelle che sono le grandi benedizioni del Signore e del fatto che Dio vorrebbe che approfittassimo di questi momenti del Santo Sabato del Signore per poterci rendere conto che Dio è il nostro Buon Padre Celeste che si prende cura di noi, che ci vuole così tanto bene che ci ama. E di questo riposo noi dovremmo fare grande tesoro, perché questo è il riposo che Cristo vuole offrirci appieno, in ogni circostanza, in ogni momento della nostra vita. È come se il sabato fosse un'oasi settimanale nella quale possiamo per davvero meditare, riflettere sulla bontà di Dio e su come il nostro buon Padre celeste si prende cura di noi. Lui è il nostro creatore e per mezzo di Cristo Gesù è anche il nostro redentore. Ora, dal momento della creazione fino al momento del Sinai, il settimo giorno della settimana, era il sabato consacrato al Signore. Era il giorno dedicato al Signore. Ma che cosa diciamo dal Sinai fino al tempo di Cristo Gesù? Ebbene, anche dal Sinai fino ai tempi di Cristo Gesù, il sabato continuava ad essere il sabato consacrato al Signore. Andiamo a vedere, infatti, che cosa ci viene detto di Gesù, proprio di Gesù, in Luca. Luca capitolo 4 e leggeremo assieme il versetto 16. Luca capitolo 4. Luca capitolo 4 e leggeremo assieme il versetto 16. Qui la parola di Dio ci dice Luca 4 versetto 16. Poi Gesù venne a Nazareth dove era cresciuto e come era solito fare, in giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Gesù, come era solito fare, che cosa faceva ogni sabato, andava in sinagoga e trascorreva del tempo con quelli che dovevano essere i suoi fratelli e le sue sorelle di fede. Condivideva la sua fede e testimoniava, predicava, incoraggiava e benediceva. Dal momento della creazione fino ai tempi di Gesù Cristo, il santo sabato del Signore rimane valido. Rimane valido. E sapete, per quanto riguarda Cristo Gesù, voglio che sappiate una cosa. Gesù Cristo amava questo giorno della settimana. Amava questo giorno della settimana, tanto che Gesù Cristo si servì del riposo sabbatico per identificarsi in esso e per offrire agli uomini la consapevolezza che Cristo era il riposo degli uomini così come il sabato offriva un pieno riposo, una piena benedizione. Vi ricorderete sicuramente il momento nel quale Gesù, in Matteo capitolo 11 dal versetto 28 in poi ci viene detto che Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo. Ed è molto interessante che proprio quel momento era un giorno di sabato, era un giorno di sabato. Gesù si identificava così tanto con il riposo del sabato, del quarto comandamento, che voleva dimostrare a tutti quanti che lui era il datore di questo santo sabato, che lui aveva istituito questo santo sabato e che lui voleva trasmettere questo vero riposo che il sabato ci offre. La benedizione del sabato noi la riceviamo perché? Perché c'è la presenza personale di Cristo Gesù in abbondanza. Dio ha benedetto e ha santificato il settimo giorno, ma allo stesso tempo Gesù amava così tanto il Santo Sabato del Signore, tanto da identificarsi come il Signore del Sabato. Gli piaceva così tanto a Gesù questo comandamento, questo riposo che offriva, che volle identificarsi proprio come il Signore del sabato. Andiamo a vedere che cosa ci dice Marco. Marco, capitolo 2. Marco, capitolo 2. E leggeremo assieme dal versetto 27 al versetto 28. Marco, capitolo 2, dal versetto 27 al versetto 28. È Gesù che parla, poi disse loro, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Gesù si definisce essere il signore del sabato, di quel sabato che è stato istituito, di quel sabato che è stato fatto per il bene dell'uomo. Ora, c'è anche una piccola parentesi che dobbiamo necessariamente affrontare in questi momenti, che è la seguente. Quando Gesù iniziò a confrontarsi con la classe uh, degli ebrei, in modo particolare dei farisei, degli scribi, Gesù si accorse di una cosa davvero molto, molto importante e triste allo stesso tempo. Questa classe di persone che si diceva essere religiosa questa classe che diceva di adorare il vero Dio e diceva di rispettare e di osservare il sabato, in realtà avevano applicato sempre più pesi, sempre più difficoltà, sempre più ostacoli, sempre più tradizioni umane in modo tale che il sabato diventasse oppressivo. In modo tale che il sabato diventasse qualcosa di sgradevole, tant'è che gli uomini si sentivano oppressi durante questo giorno. Ecco perché, ne parleremo anche nella seconda parte di questa presentazione, ad un certo punto con il cristianesimo che è caduto sempre più nell'apostasia, gli uomini hanno detto no, non vogliamo più osservare questo giorno, vogliamo un altro giorno. Ma Gesù, quando venne su questa terra, ricordò a tutti quanti che il sabato che era stato istituito come settimo giorno, come quarto comandamento, era un giorno di delizia. Era un giorno per il bene dell'uomo. Non doveva essere un giorno nel quale veniva appesantito da tradizioni umane, da divieti eccessivi che la scrittura non riporta, che la scrittura non presenta. Ecco perché Gesù ha dovuto in un certo senso ristabilire quello che era il vero comandamento del sabato davanti agli occhi degli scribi e dei farisei che lo avevano distrutto e che avevano lasciato una cattiva impressione riguardo a questo sabato. Quando noi, ci avvicineremo a Cristo Gesù. Quando noi ci avvicineremo alla Sua santa legge, alla Sua parola, noi non potremmo renderci conto nient'altro che il sabato, così come la legge, è una delizia per il vero cristiano. Ed è bello perché molto spesso, quando ci incontriamo tra fratelli e sorelle, specialmente su questa piattaforma nel giorno di sabato, molti tra di noi dicono: Non vedevo l'ora che arrivasse il sabato. Perché? Perché per noi che viviamo il sabato secondo il comandamento e non secondo le tradizioni umane ebraiche che hanno appesantito questo comandamento, noi che cerchiamo di viverlo in spirito e verità, così come il Signore ce l'ha lasciato scritto, possiamo per davvero renderci conto che questo giorno dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato è un giorno di riposo, è un giorno di delizia, è un giorno di comunione speciale. Con il nostro Salvatore e Creatore. O oh, carissimi, questo è il vero sabato del Signore, quel sabato che è stato istituito per il bene dell'uomo. Ora questo comandamento è molto interessante, o comunque questa espressione, il sabato è stato fatto per l'uomo, è stato fatto per il bene dell'uomo. Qui Gesù non dice che il sabato è stato fatto per gli ebrei. Qui Gesù dice che il sabato è stato fatto per l'uomo. Chi si chiamava uomo fin dall'inizio? La parola Adamo significa uomo. Ebbene, noi da questo punto di vista dobbiamo renderci conto che Adamo, che significa effettivamente, scusatemi, terra, era stato il primo uomo. Il primo uomo. E abbiamo visto che Dio si è riposato il settimo giorno e ha condiviso questo riposo con Adamo ed Eva. Ha condiviso questo riposo con l'uomo. Ha condiviso questo con l'umanità. Tant'è che anche i loro discendenti dopo di loro osservarono costantemente il settimo giorno della settimana come sabato come giorno di riposo del Padre, in adorazione, in consacrazione a Lui. Ecco perché Dio disse in Esodo 16 e in Esodo poi, capitolo 20, ricordati del sabato. Quale sabato? Quello che c'era fin dalla creazione. Il sabato è stato fatto per l'umanità intera e non solo per gli ebrei. Il sabato è stato fatto per ogni abitante della terra? Ogni nazione, tribù, lingua e popolo che accettasse Cristo come salvatore personale. Torniamo in Esodo capitolo 20. Esodo capitolo 20 e confermiamo questo fatto. Il sabato è stato fatto per l'umanità intera e non solo per gli ebrei. Esodo 20 dal versetto 8 ci viene detto. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo.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 O se vogliamo andare a vedere il significato della parola forestiero, scopriremo che questo termine, forestiero, significa straniero. Né lo straniero che è dentro alle tue porte. Il sabato non era soltanto per gli ebrei. Il sabato era per ogni uomo, anche per i cosiddetti forestieri o stranieri che si avvicinavano a questo popolo, perché Dio non voleva limitare soltanto a Israele queste straordinarie benedizioni della sua legge, perché lo ripetiamo ancora una volta, la sua legge è santa, buona e giusta. I suoi comandamenti sono per il bene dell'uomo, affinché l'uomo preservi la sua vita e onori Dio. Dio voleva condividere questi comandamenti, il sabato incluso, anche con gli stranieri, anche con le altre nazioni pagane, che attraverso l'esempio di questo popolo si sarebbero resi conto che esiste un solo Dio, che richiede la loro adorazione, la vera adorazione, in modo particolare l'adorazione del giorno di sabato, l'adorazione sabatica rivolta a Dio. Ma vi ricordate anche. Nel momento nel quale Dio diede la legge, in due tavole di pietra, con suscritti i dieci comandamenti, vi ricordate chi altri c'erano oltre al popolo di Israele che era uscito dall'Egitto? Chi altro c'era oltre al popolo di Israele? Quando Dio diede i dieci comandamenti, chi altro c'era? Sapete, quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto, Insieme a loro vi uscì anche una grande moltitudine di egiziani, di pagani, che nel mentre il popolo di Israele era ancora nella schiavitù d'Egitto, nel momento nel quale Mosè iniziò a confrontarsi con il Faraone, nel momento nel quale iniziarono a cadere quelle che sono state le dieci piaghe d'Egitto, Molti di questi egiziani si resero conto che la religione, la tradizione, il paganesimo egiziano era un nulla e che il vero Dio che dovevano adorare e onorare era il Dio degli ebrei. E una grande moltitudine, una grande folla uscì dall'Egitto insieme al popolo di Israele. Confermiamo questo fatto. Esodo capitolo 12. Esodo capitolo 12 e leggeremo assieme dal versetto 37. Esodo capitolo 12 dal versetto 37. Leggiamo assieme che cosa ci dice qui la parola di Dio. Esodo capitolo 12 dal versetto 37. Ci viene detto, i figli di Israele Partirono da Ramses per Sukkot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli. Versetto 38, e con loro salì pure un gran miscuglio di gente assieme a greggi ed armenti, una grande quantità di bestiame. Insieme al popolo di Israele uscì fuori dall'Egitto, salì fuori dall'Egitto anche un gran miscuglio, una folla eterogenea di persone pagane, egiziane, che avevano capito che quel Dio che gli ebrei professavano e onoravano era il vero Dio. E uscirono con loro e quando loro arrivarono, ai piedi del monte Sinai non c'era soltanto il popolo di Israele da una parte, ma insieme a loro c'era anche questo gran miscuglio di gente di tutti i tipi. E quando Dio diede la sua legge, tutti quanti sentirono questa legge. Sia il popolo di Israele, gli ebrei, sia questa gente, questi stranieri, questi pagani, tutti quanti sentirono i dieci comandamenti perché Dio non voleva limitare questi dieci comandamenti soltanto agli ebrei, ma voleva estenderli a tutta l'umanità così com'era fin dal principio della creazione per tutta quanta l'umanità. Confermiamo in modo particolare che il sabato non è soltanto per gli israeliti, ma è per tutti gli uomini anche per gli stranieri i gentili i forestieri gente di ogni dove da ogni tribù nazione lingua e popolo Isaia capitolo 56 Isaia capitolo 56 e leggeremo assieme il versetto 1 e 2 per iniziare Isaia capitolo 56 vi ho detto che questo sarebbe stato uno studio biblico in modo tale che nessuno carissimi, nessuno possa avere scuse che tutti quanti possiamo comprendere, apprendere e saper condividere, testimoniare più in là alle persone che ne hanno bisogno e che ancora non ne hanno sentito parlare o che hanno avuto una concezione distorta di questo tema. Isaia capitolo 56 dal versetto 1. Così dice l'Eterno. Osservate il diritto e praticate la giustizia perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo. Che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Per chi era questo invito soltanto per il popolo di Israele? Assolutamente no. Versetto 6 e versetto 7 ci dicono. E i figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo. Chi? I figli degli stranieri che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto li condurrò sul mio monte santo. E li riempirò di gioia nella mia casa d'adorazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione o una casa di preghiera per tutti i popoli. O oh, carissimi, possiamo vedere in modo chiaro che dal momento della creazione fino ai tempi di Gesù, il sabato. Il settimo giorno della settimana era il giorno di riposo non soltanto per gli ebrei ma per tutti gli uomini, anche gli stranieri, per l'umanità intera che il Signore desiderava offrire come beneficio, come benedizione per l'umanità. Ma alcuni potrebbero dire sì, questo è vero Marco, ma dal momento nel quale Gesù è morto, ed è risorto, non c'è più bisogno di osservare il sabato, alcuni potrebbero dire. Perché? Andiamo a vedere qual è il passaggio che solitamente viene preso in considerazione. Colossesi. Colossesi capitolo 2. E andiamola a studiare senza pregiudizi. Colossesi capitolo 2, cercando di capire esattamente che cosa dice questo testo. Colossesi capitolo 2. E leggeremo assieme il versetto 13 e 14. Colossesi, capitolo 2. E leggeremo assieme dal versetto 13 al versetto 14. Qui la parola di Dio ci dice: E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati, e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti. E a causa di altre traduzioni, alcuni qui leggono, fatto di comandamenti e si riferiscono subito ai comandamenti della legge di Dio, ma non è così. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. E quindi molte persone si servono di questo passaggio che ci dice che Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti o come altri amano dire, fatto di comandamenti e lo ha inchiodato dove? E lo ha inchiodato alla croce. Ebbene carissimi, qui dobbiamo comprendere una cosa molto importante. Che cos'è questo comandamento, questo, scusatemi, questo documento fatto di comandamenti o di ordinamenti che Gesù ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce? Ebbene, in primo e in primo luogo, Gesù Cristo ha cancellato quello che è il documento, quella che è la registrazione dei nostri peccati, quei peccati che ci condannavano, li ha tolti di mezzo per mezzo del perdono e li ha inchiodati alla croce. Prima applicazione. La seconda applicazione molto importante, ancora più profonda, che ci farà capire fino in fondo che cos'è questo documento fatto di ordinamenti che è stato tolto di mezzo e inchiodato alla croce. Dobbiamo ricordarci che un documento così come questo documento, quando andiamo a vedere il termine documento, possiamo notare che il termine documento è uno scritto, uno scritto fatto a mano, un documento fatto a mano. Mosè, quando era alla presenza del Signore, oltre a ricevere la tavola, le due tavole dei Dieci Comandamenti scritte dal dito di Dio, Mosè fu incaricato di scrivere a mano, in un documento, tutti quegli ordini. Tutti quegli ordinamenti che avevano un valore cerimoniale simbolico, cerimoniale simbolico. Andiamo a dimostrare questo fatto. Siamo ancora qui in Colossesi capitolo 2 e dopo aver letto il versetto 14, egli ha annontato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, andiamo a vedere che cosa... Gesù ha inchiodato alla croce quale documento Gesù ha inchiodato alla croce andiamo a vedere il versetto 16 e il versetto 17 nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste a noviluni o a sabati ci ritorneremo subito queste cose sono ombra di quelle che devono venire ma il corpo è di Cristo tutte queste cose che abbiamo citato ovvero cibi bevande feste noviluni e attenzione sabati al plurale e andremo subito a vedere di che cosa si tratta tutte queste cose erano un'ombra delle cose a venire Tutte queste cose noi le ritroviamo soltanto in un ordinamento, soltanto in un documento scritto da mano d'uomo, ovvero in quello che è il libro di Mosè, che aveva in modo particolare da fare con i rituali, con le ordinanze, con le cerimonie, con il cerimoniale simbolico, che era soltanto un'ombra delle cose a venire. Perché il sistema cerimoniale che troviamo nel santuario con i sacrifici e con quelle che erano le varie ordinanze e le varie festività, i rituali cerimoniali, questi erano soltanto un'ombra di quel Gesù che sarebbe stato sacrificato per l'umanità. Il santuario, il sistema del santuario era soltanto un'ombra del Gesù, del Cristo che doveva venire. E addempiere tutto il sistema cerimoniale. Ma attenzione, attenzione, uh, giusto per fare ancora più chiarezza, i cibi e le bevande avevano a che fare con i sacrifici. Quando noi andremo a vedere, uh, ad esempio, Levitico, Levitico è una guida pratica di tutti quei sacrifici che avevano a che fare non soltanto con gli animali, ma avevano a che fare anche con le offerte di cibo con le offerte di bevande, libazioni che dovevano essere offerte al Signore. Quando parliamo delle feste, dei noviluni, questi erano dei giorni particolari dell'anno. E quando parliamo di sabati, dobbiamo capire e comprendere, e vorrei che vi appuntaste Levitico capitolo 23. Levitico capitolo 23. In Levitico capitolo 23 ci vengono presentate le feste annuali, i giorni di festa annuali, ovvero questi erano dei giorni che si adempivano una volta all'anno per un giorno o più giorni all'interno di un anno in una sola occasione, ma erano festività annuali, festività annuali, e molte di queste feste erano dei giorni nei quali ci si riposava. Queste feste, così come altri giorni annuali durante l'anno, erano dei giorni nei quali non si facevano i lavori ordinari. Non si facevano i lavori quotidiani. Si faceva il minimo essenziale, ma non si facevano lavori di carattere quotidiano, o tra virgolette mondano non si facevano questo tipo di lavoro erano dei giorni di riposo ed essendo quindi dei giorni di riposo venivano chiamati sabati dei sabati ovvero dei giorni di riposo ben diversi però dal giorno di riposo settimanale del quarto comandamento il quarto comandamento è un giorno di riposo settimanale immutabile, uno dei comandamenti, dei dieci comandamenti immutabile della legge di Dio, mentre questi altri sabati erano dei giorni annuali che potevano cadere in qualsiasi altro giorno della settimana, come lunedì, martedì, giovedì, la domenica, in alcuni casi cadevano proprio nel giorno di sabato, questi erano dei giorni particolari, annuali, dove ci si riposava. Dei giorni di festa nei quali non si svolgevano i lavori quoti quotidiani. Per questo possiamo vedere che quando noi andiamo a vedere questo documento fatto di ordinamenti, che è stato tolto di mezzo e inchiodato alla croce, fa riferimento in modo particolare a quelle cerimonie, a quei rituali che erano un'ombra dell'opera e della missione di Gesù, ma in alcun caso fanno riferimento alla legge dei Dieci Comandamenti. E sapete perché? Perché se noi crediamo che il sabato sia tolto di mezzo, come molti pensano e che quindi non bisogna più rispettare il quarto comandamento, il settimo giorno della settimana come giorno di riposo e come giorno di adorazione? Che cosa facciamo con gli altri nove comandamenti? Nessuno ha un problema con i nuovi comandamenti, con gli altri nove comandamenti. Nessuno ti dirà che oggi è lecito uccidere. Nessuno ti dirà che oggi è lecito rubare. Nessuno ti dirà che oggi è lecito avere altri dei davanti a Dio. Nessuno ti dirà che è lecito farsi immagini, sculture, prostrarsi, inchinarsi davanti ad esse. Nessuno ti dirà mai una cosa del genere. Ma per quanto riguarda il santo sabato del Signore, tutti riescono a trovare una giustificazione, tutti riescono a trovare una motivazione valida per non osservare questo santo giorno. Ecco perché il giorno del sabato settimanale. Il quarto comandamento è il comandamento più controverso in tutta la cristianità, ed ecco perché proprio questo comandamento proprio questo comandamento sarà di grande importanza ed è tutt'ora di grande importanza nel contesto dell'ultima crisi della storia di questo mondo. Oh carissimi, noi ci troviamo in tempi davvero solenni, in tempi davvero importantissimi e dovremmo ricordarci dell'importanza della legge di Dio. Ora, in questi momenti vogliamo andare a vedere una cosa molto importante. Vogliamo dimostrare biblicamente, nei minuti che seguiranno, che il sabato, il quarto comandamento, non è stato valido soltanto dalla creazione fino ai giorni di Gesù, ma che questo quarto comandamento, insieme al resto della legge, continua ad essere valido anche dopo la morte e la risurrezione di Gesù fino ai nostri giorni oggi e continuerà ad esserlo fino al ritorno di Cristo Gesù. Quando Gesù Cristo è morto? Proprio nel sabato in cui Gesù si è riposato nella tomba? Andiamo a vedere che cosa fecero i discepoli in quell'occasione. Le persone care a Gesù, che cosa facevano subito dopo la morte di Gesù? Gesù morì il venerdì, il venerdì pomeriggio. Andiamo a vedere che cosa successe il sabato dopo la sua morte. Che cosa fecero? Cambiarono il giorno di riposo? Andiamo a vedere che cosa ci dice Luca. Luca capitolo 23. Luca capitolo 23. Luca capitolo 23 leggeremo assieme dal versetto 50. Luca 23 dal versetto 50 qui la parola di Dio ci dice. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe che era membro del Sinedrio, uomo buono e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno di preparazione, era il venerdì, e il sabato stava per cominciare. Versetto 55, e le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti e durante il sabato si riposarono secondo il comandamento, quando dopo la morte di Gesù, continuarono a riposarsi secondo il comandamento del sabato, il quarto comandamento. Ma alcuni potrebbero dire, no, questo, questo esempio Marco non vale. Questo esempio non vale perché in un modo o nell'altro successivamente eh, Gesù non era ancora risorto, Gesù non era ancora risorto, ma dopo la risurrezione di Gesù Marco, vedrai che tutti quanti i discepoli si incontravano in un altro giorno, si incontravano nel primo giorno, si incontravano la domenica e non più nel sabato. Stanno proprio così le cose? Che cosa successe dopo la risurrezione di Gesù? Qual era il giorno che i discepoli di Gesù osservavano come giorno di riposo, come giorno speciale di adorazione conforme alle richieste di Dio. Andiamola a vedere assieme, andiamo a vedere più passaggi dove ci mostreranno in modo chiaro che niente è cambiato dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Atti. Atti capitolo 13. E i passaggi che seguiranno saranno proprio dei passaggi chiari, espliciti, che nessuno potrà mai contestare riguardo all'importanza del sabato, persino dopo la morte e risurrezione di Gesù. Atti capitolo 13, qui si sta parlando di Paolo, e inizieremo a leggere dal versetto 14. Atti 13, dal versetto 14. Paolo qui è il protagonista, e il versetto 14, 13, scusatemi, Scusatemi, versetto 14 Atti capitolo 13 dal versetto 14. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia e entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga domandarono loro, mandarono loro a dire: Uomini e fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. E loro da questo momento, Paolo, iniziò a predicare. E ora ascoltate che cosa accadde dopo la predicazione di Paolo in un giorno di sabato, esattamente come Gesù faceva durante il corso della sua vita. Leggiamo assieme dal versetto 42 al versetto 44. Atti 13 dal versetto 42 al versetto 44. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, e questo è lo stesso momento di prima, Paolo gli era stata data l'occasione di parlare, di predicare. Ora, quando i giudei furono usciti da quella sinagoga, i gentili. Chi sono i gentili? I gentili sono gli stranieri. Sono, non sono ebrei i gentili. I gentili erano pagani che si stavano avvicinando in modo particolare in questo contesto al vero Dio. I gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. I gentili, gli stranieri, proposero di nuovo a Paolo, Paolo, torna qui sabato prossimo. Perché proprio sabato? Perché era il sabato del quarto comandamento come giorno di riposo. Loro il giorno dopo iniziavano già a lavorare. I gentili, gli stranieri, così come gli ebrei. Versetto 43. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i Pi proseliti seguirono Paolo e Barnaba. I quali parlando loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio, versetto 44. Il sabato seguente, ascoltate, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Non soltanto ebrei, ma tutta la città, i proseliti e i gentili, gli stranieri che si stavano avvicinando a Dio. Andiamo a vedere un altro passaggio, Atti, Atti capitolo 16, e inizieremo a leggere dal versetto 11. Oh carissimi, e sapete? Molti dicono, Marco, sai Marco, sì hai letto questo passaggio molto interessante, però sai era una sinagoga Marco, era una sinagoga, era una chiesa ebraica, per forza che continuavano ad incontrarsi il sabato in una sinagoga ebraica degli ebrei. È normale che si incontravano il sabato, ma chissà che forse già in quel momento, già iniziavano ad incontrarsi i veri cristiani, forse in un altro giorno e non più nel sabato. Quella era una sinagoga ebraica, ma probabilmente loro in un altro giorno, nel giorno della risurrezione, la domenica, si incontravano già tra di loro e... Si riposavano la domenica e adoravano Dio nel giorno di domenica in modo speciale. O oh, le cose stanno proprio così? Assolutamente no. Perché in Atti capitolo 16, dal versetto 11, ci viene mostrato Paolo che si trova in Macedonia, in un luogo che non era assolutamente sotto la giurisdizione di Israele, nel quale non vi erano affatto sinagoghe. Dove non vi era necessariamente la presenza di ebrei? E andiamo a vedere che cosa ci viene detto qui. Atti capitolo 16 dal versetto 11. Perciò, salpando da Troas, puntammo dritti su Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. E di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia e una colonia romana. E a proposito, era una colonia? romana. Perciò avrebbero avuto tutto il diritto, essendo una colonia romana, di magari osservare un altro giorno della settimana. Forse la domenica, come alcuni fanno oggi, ma ascoltiamo che cosa accadde. E restammo in quella città diversi giorni. Versetto 13. E il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera. E postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. Ci troviamo qui, in una delle prime città per la Macedonia, era una colonia romana, non vi erano sinagoghe si era vicino a un fiume, in un luogo che utilizzavano solitamente per radunarsi, per adorare, per lodare, per glorificare il vero Dio, quando nel giorno di sabato. Andiamo a vedere un altro passaggio. Atti capitolo 18. Atti capitolo 18. Leggiamo assieme il versetto 1, iniziamo dal versetto 1. Qui la parola di Dio ci dice... Dopo queste cose Paolo partì da Atene e venne a Corinto. Leggiamo il versetto 4. Ci dice, ogni sabato, che cosa faceva Paolo? Ogni sabato discuteva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ogni sabato giudei, israele e greci. Greci, non israele, stranieri forestieri, estranei, greci, e ora ascoltate il versetto 11, molto importante. Così, egli rimase là un anno e sei mesi, insegnando fra di loro la parola di Dio. Quanto tempo rimase Paolo? Là? Paolo rimase là un anno e sei mesi. E che cosa faceva a versetto 4? Ogni sabato discuteva e persuadeva giudei e greci. Paolo, per un anno e sei mesi, ogni sabato si sforzava di predicare il Vangelo. In questo santo giorno di riposo e di adorazione. Sapete a quanti sabati consecutivi corrispondono un anno e sei mesi. E già mi immagino che molti tra di voi state prendendo le vostre calcolatrici e state provando a fare già tutti i calcoli per vedere quanti sabati corrispondono un anno e sei mesi. Ebbene Paolo per 78 sabati consecutivi. 78 sabati consecutivi. Dopo la morte e la risurrezione di Cristo per 78 sabati, un anno e sei mesi. Lui ogni sabato persuadeva e convinceva giudei e greci, israele e stranieri nel santo giorno del Signore, il sabato del quarto comandamento. E come se non bastasse tutto questo, vorrei portarvi l'ultimo esempio L'esempio, uh, come posso dire, ultimo, che metterà un sigillo su tutto quello che abbiamo studiato, è l'esempio di Giovanni. Di Giovanni, il discepolo tanto amato e profeta, al quale viene offerto il dono dello spirito di profezia, che verso la fine del primo secolo, all'incirca verso l'anno 95 d.C., scrisse quello che è il libro dell'Apocalisse, della Rivelazione. E una cosa molto interessante è che questo libro ci mostra già nel suo primo capitolo che questo libro dell'Apocalisse è una conferma straordinaria per quanto riguarda l'osservanza del vero sabato del Signore. Infatti questo libro di Apocalisse basa la sua ispirazione sull'osservanza del sabato. Andiamo a vedere, infatti, che cosa, che cosa voglio dire con queste parole. Apocalisse, capitolo 1, e leggeremo assieme il versetto 10. Apocalisse, capitolo 1, versetto, dal versetto 9, dal versetto 9. Apocalisse 1, dal versetto 9, ci dice Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio, e della testimonianza di Gesù. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore. La domanda che ora sorge è qual è questo giorno del Signore? Perché molti dicono, ah, Giovanni si trovava nel giorno del Signore. E qual è questo giorno del Signore? Molti cristiani oggi dicono, ah, questo giorno del Signore è la Domenica, che in latino significa proprio giorno del Signore. Ma la domanda ora è, qual è sempre stato dall'inizio fino a quel momento, in tutte le scritture, qual è stato il vero giorno del Signore? La risposta la troviamo in Isaia capitolo 58. Isaia capitolo 58. Isaia capitolo 58. E leggeremo assieme quello che è il versetto 13 e il versetto 14. Isaia capitolo 58 dal versetto 13. La parola di Dio ci dice. Se tu trattieni il piede dal violare il mio sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno. Qual è il santo giorno del Signore? Qual è il giorno del Signore? Il sabato. Se tu trattieni il piede dal violare il sabato. Dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno. Se chiami il sabato delizia, il giorno santo dell'eterno, di chi? Dell'eterno il giorno del Signore degno di onore se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi dallo sbrigare i tuoi affari dal parlare dei tuoi problemi allora troverai il tuo diletto nell'eterno tu troverai il tuo diletto nell'eterno nell'eterno questa è la bellezza del onorare e rispettare il santo giorno del Signore, che è il sabato e non la domenica, come alcuni potrebbero dire. Ma perché si è arrivati a questa conclusione? Che oggi il sabato sia in realtà diventata la domenica, che il quarto comandamento non sia più valido e che tutti oggi osservano un altro giorno, la domenica. Cos'è successo? Perché? Perché? Ebbene, con il corso del tempo, dopo il primo secolo, iniziò ad aumentare una sempre più grande apostasia, un allontanamento dalla fede pura e iniziale dei primi cristiani. E allontanandosi da questa fede pura, allontanandosi dai comandamenti di Dio e cercando di distanziarsi sempre di più dagli ebrei, dal popolo di Israele, che cosa accadde? Accadde che si arrivò a un certo punto quando il paganesimo iniziò ad infiltrarsi così tanto nel cristianesimo, tant'è che il cristianesimo iniziò a contaminarsi, a corrompersi, a corrompersi. E molte delle pratiche pagane si infiltrarono oppure furono accettate nel cristianesimo. E uno dei problemi maggiori quando vediamo questa grande apostasia, specialmente in quello che è il sistema cattolico romano, quell'impero che precedentemente era un impero pagano ma che poi divenne cristiano, ebbene questo sistema cattolico romano non fece nient'altro che mantenere le pratiche precedenti facendole diventare cristiane. E il giorno principale il giorno principale che i pagani veneravano e osservavano non era il sabato, ma era la domenica. Era la domenica perché la domenica da sempre nel corso della storia si è sempre collegata all'adorazione del Dio Sole. L'adorazione della creatura al posto del creatore, il Dio sole, tant'è che domenica non significa giorno del Signore, ma il significato principale di domenica è il giorno del sole, il giorno del sole. E vorrei che andassimo a vedere una citazione molto importante, Tratta in modo particolare da quello che è il sistema romano-cattolico, ma prima di andare lì vorrei tanto mostrarvi come questo sistema papale non ha fatto nient'altro che mutare i tempi e la legge. Ha abolito il secondo comandamento, questa è la dottrina della catechesi, del catechismo cattolico che ha a che fare con i dieci comandamenti. Il secondo comandamento che ci dice di non farsi né immagine, né sculture, né di prostrarsi davanti ad esse né di adorarle, come noterete non c'è più, ed è stato sostituito dal terzo comandamento che è diventato secondo non nominare il nome di Dio in vano, e il quarto comandamento, che è diventato quindi il terzo comandamento, non è più ricordati del giorno di sabato per santificarlo, ma è stato mutato cambiando i tempi della legge e il sabato del quarto comandamento è diventato, ricordati, di santificare le feste. Tra cui una delle feste più importanti era quella di Pasqua, quindi del momento nel quale Gesù risorse e quindi cambiarono il sabato in domenica. Il sabato in domenica. Ma ascoltate che cosa ci dice? Uh, la Chiesa Cattolica stessa, da questo articolo, The Catholic Record, primo settembre 1923, ascoltate attentamente, sono i cattolici che parlano in questo articolo e dicono la Bibbia insegna ancora che il sabato deve essere santificato. Hmm. Non c'è alcuna autorità nel Nuovo Testamento per la sostituzione della domenica con il sabato. Hmm. Sicuramente questa è una questione importante. Il sabato nella Bibbia viene presentato come uno dei dieci comandamenti di Dio. Non c'è autorità nella Bibbia per abrogare o abolire questo comandamento o per trasferire la sua osservanza in un altro giorno della settimana. E allora perché dal sabato si è passato alla domenica? Ascoltate che cosa dicono i cattolici. Abbiamo nella voce autorevole della Chiesa Cattolica la voce di Cristo stesso, dicono loro. La Chiesa è al di sopra della Bibbia mm. e questo trasferimento dell'osservanza del sabato dal sabato alla domenica è una prova di questo fatto. Mm. Nega l'autorità della Chiesa Cattolica. E non hai una spiegazione o giustificazione adeguata o ragionevole per la sostituzione della domenica con il quarto comandamento, ovvero il sabato. Non esiste alcuna giustificazione per la sostituzione o l'abolizione del sabato per la domenica. E questo è un appello non soltanto per i nostri amici per tutti gli ascoltatori che in questo momento sono insieme a noi che guarderanno questa presentazione cattolici, ma anche per tutti coloro che sono protestanti, che hanno rinunciato al sabato per servire, per seguire la Domenica Papale. Loro rendono omaggio al papato, rendono omaggio a questa autorità che dice di essere al di sopra della Bibbia. Oh carissimi, oh carissimi, questo è un grave problema se Gesù fosse stato tra di noi fisicamente in questo momento, sapete che cosa avrebbe detto o avrebbe fatto? Avrebbe rimproverato questi falsi insegnamenti così come ha fatto al tempo del popolo di Israele. Andiamo brevemente, brevemente in Matteo capitolo 15 e piano piano ci stiamo avvicinando alla conclusione. Matteo capitolo 15. Matteo capitolo 15. Ascoltate che cosa dice Gesù riguardo alle tradizioni degli ebrei che si sostituivano alla parola di Dio. Andiamo a vedere. Matteo capitolo 15, versetto 3. Egli, Gesù, rispose e disse loro agli scribi, ai farisei, dice, E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Perché? Diceva Gesù. Andiamo a vedere che cosa ci dice il versetto 6. La seconda parte ci dice, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse, questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E' invano! Mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Invano! Invano! Sì, è vero. Sembra che abbiate delle motivazioni così sincere. Probabilmente molti tra di voi le avete perché non avete mai sentito queste importanti verità riguardo al quarto comandamento del sabato. Ma quando noi mettiamo la tradizione o il sentito dire al di sopra dei comandamenti di Dio, noi offriamo un culto in vano, senza valore, a Dio. E Satana ha provato di modificare, di mutare, di distruggere il più possibile soprattutto questo comandamento. Nonostante Dio abbia detto all'inizio di questo comandamento, ricordati, ricordati, del giorno di sabato, per santificarlo. Da profeti e re ci viene detto, pagina 101, paragrafo 1 e 2, uno scrittore ha paragonato il tentativo di cambiare la legge di Dio a un'antica usanza che consisteva nel girare in una posizione sbagliata il cartello indicatore collocato all'incrocio di due strade importanti. Che cosa succede se qualcuno cambia i cartelli indicatori. Agli incroci delle strade che cosa succede? Si sbaglia strada e si arriva in una destinazione non desiderata. Dio predispose una specie di segnaletica per coloro che viaggiavano nel nostro mondo. Questa è la legge dei dieci comandamenti. Parole in rosso alla fine. Purtroppo il nemico ha girato il cartello e così folle intere hanno perso la strada. La citazione va avanti e ci dice durante la dispensazione cristiana il gran nemico, Satana, si è scagliato in modo particolare contro il quarto comandamento. E ascoltate che cosa dice Satana. Mi opporrò ai propositi di Dio. Incoraggerò i miei seguaci a non tener conto del memoriale del Signore. Il settimo giorno della settimana quel giorno non rimarrà più nelle menti degli uomini perché ne cancellerò perfino il ricordo lo sostituirò con un giorno che non ha l'impronta divina un giorno che non sia un segno fra Dio e il suo popolo indurrò coloro che accettano questo mio giorno la domenica ad attribuirgli la santità conferita da Dio al settimo giorno tramite il mio giorno Sostitutivo, dice Satana, esalterò me stesso. Si osserverà il primo giorno della settimana, la domenica, e il mondo protestante accetterà questo giorno di riposo apocrifo come autentico con la trasgressione del sabato istituita da Dio. Getterò discredito sulla legge divina. Farò in modo che le parole, un segno fra me e voi per tutte le generazioni, siano applicate al mio giorno di riposo, dice Satana, che è la domenica. In questo modo il mondo sarà mio. Io sarò il dominatore della terra, il principe di questo mondo. Controllerò le menti degli uomini tanto che il sabato di Dio sarà oggetto di particolare disprezzo». Farò dell'osservanza del sabato un segno di infedeltà nei confronti dell'autorità della terra? Le leggi degli uomini saranno così drastiche che nessuno oserà più osservare il sabato per timore di mancare di cibo o di vestiario. I credenti si uniranno con il mondo nella trasgressione della legge divina. La terra sarà così interamente sotto il mio dominio, dice Satana, ma la domanda che noi dobbiamo porci è... Ma è davvero riuscito a cambiare la legge di Dio? E la risposta è assolutamente no. Colui Dio, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ha detto a proposito del settimo giorno del sabato. Dovrete rispettare il sabato. Per sempre questo giorno sarà un segno del legame che c'è tra me e gli israeliti, il mio popolo e anche tra di noi che siamo il popolo di Israele spirituale. Il pannello indica la via sbagliata. Ma Dio non è mutato. Dio non è mutato così come non è mutata la sua santa legge e il suo santo sabato. Questo continua a rimanere un segno di distinzione tra Dio e il suo popolo. e Ezechiele. Ezechiele, capitolo 20. Ezechiele capitolo 20. Qui la parola di Dio ci dice, Ezechiele capitolo 20, al versetto, al versetto 20. Ezechiele 20, versetto 20. Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro. Dio. Conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Oh carissimi, carissimi fratelli e sorelle, vorrei mostrarvi in questi momenti una citazione conclusiva da Patriarchi e Profeti per concludere appunto con una spiegazione chiara riguardo al quarto comandamento. Il comandamento del sabato non veniva presentato in quel momento, non veniva presentato per la prima volta in quel momento al Sinai. Questo principio era già stato istituito alla creazione ed era destinato a conservare il ricordo. Osservare il sabato significa riconoscere Dio come creatore dei cieli e della terra e quindi distinguere il vero Dio da tutte le false divinità. Chi ubbidisce a questo insegnamento dimostra di credere nell'Eterno. Finché sulla terra ci sarà qualcuno che rispetterà il sabato, esso rimarrà il segno dell'alleanza dell'uomo con Dio. È l'unico, il sabato, tra i dieci comandamenti che presenta nello stesso tempo il nome e il titolo di colui che l'ha formulato. In queste frasi si rivela l'autorità che emana dalla legge. Esse contengono dunque il sigillo di Dio, impressovi per evidenziarne l'autenticità e la forza vincolante. Con altre parole possiamo renderci conto che questo quarto comandamento è per davvero il cuore pulsante della legge di Dio, per riconoscere l'autorità di Dio, per riconoscere il fatto che lui è il nostro creatore ma allo stesso tempo il nostro Redentore, il sabato si pone come un sigillo d'ubbidienza per il fedele popolo di Dio. Prima di continuare vorrei invitarvi per chi volesse approfondire questo tema a cercare sul nostro canale un, uh, uno studio intitolato che cos'è il sigillo di Dio? Che cos'è il sigillo di Dio? Dove questo tema del sabato in modo particolare della vittoria sul peccato viene chiaramente presentato. E così come per quanto riguarda il sigillo di Dio vorrei invitarvi anche a cercare un'altra presentazione intitolata che cos'è il marchio della vittoria? bestia, per avere ulteriori informazioni riguardo alla contraffazione della domenica al posto del vero sabato. Questo sabato che è valido non soltanto dalla creazione fino ai tempi di Gesù, ma che è valido dalla creazione fino ai nostri giorni, oggi, e voglio che sappiate una cosa. Ancora di più, questo sabato sarà valido non soltanto dalla creazione, dalla prima creazione, ma sarà valido fino all'eternità. Tant'è che noi su questa nuova terra rinnovata, quando vi saranno nuovi cieli e nuova terra, continueremo ad osservare il santo sabato dell'eterno. Questo è il nostro ultimo versetto il nostro ultimo versetto, dopodiché pregheremo e concluderemo. In Isaia capitolo 66, Isaia capitolo 66, la parola di Dio ci dice al versetto 22 e 23. Isaia 66 dal versetto 22 al versetto 23. Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussistere saranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome. E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato, dove, quando, quando vi saranno nuovi cieli e nuova terra, di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. E vorrei tanto chiedervi, se noi ci vogliamo preparare per l'eternità, ogni sabato, sabato dopo sabato, nell'andare a prostrarci davanti al Signore, quanto più non dovremmo iniziare noi già da oggi, poiché Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quanto più noi già da oggi dovremmo prepararci, avendo a cuore questo memoriale della creazione che è il Santo Sabato del Signore. Memoriale della creazione, memoriale della redenzione. Per tutti coloro che voleste, vorrei anche invitarvi a richiedere questo libro intitolato Testimonianze sul sabato per una corretta osservanza del comandamento. Per chiunque fosse interessato vi invitiamo a contattarci, faremo tutto il possibile per farvi avere questo materiale gratuitamente. Dio vi benedica!